Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Arduino, il microprocessore per tutti, con tanti utili progetti. L'autore è Lucio Sciamanna, l'editore è Libri Sandit. Il costo del volume è 12,90€. Potete acquistare questo volume presso il nostro sito web www.elettronicadidattica.com Buona lettura!